ZOMBIE APOCALYPSE Ciao ragazze e ciao a tutte e a tutti nuovo video chiacchiericcio vlog come state? spero bene allora questo video per vi parlare un po' con voi e dirvi alcune cosine dunque Mm, spero che questo video vi piaccia perché innanzitutto volevo dirvi se questo video vi piacesse perché parlo un po' di tutto di più oggi eh, mettete un bel like il supporto, un commento e attivate la campanella qualora voi ci piace di iscrivervi al mio, al mio canale YouTube dunque, ehm, allora stamattina ho deciso che voglio fare questo video vlog perché mi me di farlo e poi perché, aspetta che questo sto sistemando ok perché eh, così almeno eh, stiamo un po' insieme e poi anche perché ci tenevo a fare questo video vlog barra che it per parlare un po' delle mie novità. Allora, le novità sarebbero che, ah, vabbè, a parte il fatto che sono in cucina, vi trovate in cucina, eh, vabbè, il, la cucina non è il massimo, però volevo fare un po' un video con voi. Lo so, la cucina è disordinata, però volevo parlare un po' con voi. e e dirvi la mia, la, la mia su che cosa, sul fatto che YouTube non sta andando più tanto bene perché ogni volta io mi ritrovo poche visualizzazioni, non so il perché, lo so, è difficile leggere su YouTube, mi dispiace però è così. Io vorrei fare più visual ma non riesco, non so perché, non so cosa cacchio stia succedendo su YouTube. È tutto un melodramma, c'è qualcosa che non mi torna, c'è qualcosa che mi dà fastidio. Perché le altre hanno più visual io no? Perché io devo avere più visual, meno visual e le altre no? E le altre sì? Boh, non lo so io. No, non sono scazzata, però quasi. Quindi, per favore aiutatemi con le visual, non vi costa niente. Guardate il video tutto fino alla fine. Poi se qualcosa non vi è piaciuto me lo fate sapere qua sotto i commenti. Grazie. E... Se mi chiedete, ma sei scazzata, cosa c'hai? No, non sono scazzata, ma però sì, perché mi dà fastidio che io ho poche visual e le altre ne hanno di più. C'è qualcosa che non mi torna. O io faccio form faccio format fatti male, oppure è per il fatto che eh, faccio gli stessi format. Ditemelo, cambio format, non importa, basta che me lo dite. Fai video diversi o fanno di meno, ma di meno io non ce la faccio, mi piace fare video a me mi dite a me? Fai meno video? No, fai, fai, fai più video ma fat, li fatti bene, va bene, farò così, ma almeno ditemi che video volete che vi faccia. Eh, ragazzi, il costa poco. Ah, PS, ho messo il microfono per sentirsi meglio l'audio del video, perché così almeno... Ah, e ho passato anche di più la tv, in modo tale da sentirsi meglio anche l'audio la, del video niente ragazze era per dirvi solo sta cosa se voi volete video più belli ve li faccio video fatti bene che abbiano un senso ve li faccio ma almeno ditemelo eh ragazze mie non che mi fate sebraitare così no che ne dite voi fatemi sapere un attimo solo quindi ragazze mie e eh ragazzi miei, ehm, se volete un video apposito su come faccio eh, che ne so, un, un trucco leggero ve lo faccio, se volete che faccia un trucco più pesante, ditemelo. Ma non mi fate che non me lo guardate tutto fino alla fine, perché lo so, YouTube è poco il tempo, poi è poco anche il tempo per, perché dovete stare con i vostri familiari, avete, avete il vostro lavoro, vi capisco. Ma almeno guardate tutto, anche se non guardate direttamente il, il, il telefono. Però guardatemelo, fatelo scorrere fino alla fine. Lo so che non avete tempo, almeno un po' di tempo, trovatevelo, vi prego, trovatemelo. Perché così che senso ha? Che io faccio video, e poi non me lo guardate, me lo guardate tutto, boh, vabbè, niente. E nulla, mm, cosa dirvi di bello? Niente, tra poco farò il video di prodotti finiti, beauty, e alcuni sono prodotti che sto buttando perché mh, sulla mia pelle io non metto roba guasta, cioè guasta, che ha una scadenza che potrebbe farmi male alla pelle, quindi li devo buttare, ahimè, a mio dispiacere, senza volerlo, ma li devo buttare, perché devo chiudere l'occhio occhi e buttarli, perché non voglio che mi nuociano la pelle, come se non voglio che mi facciano male alla pelle, tutto lì. Poi, in quanto riguarda eh, i prodotti make-up, quelli non li butto, ma il resto sì. Eh, parlo di skincare: cioè skincare, creme corpo, creme solari, devo buttare, perché non tutte, o qualcuna che ho preso su una rivista e non l'ho più usata quindi quella da bye bye, da cestinare ok? e niente quindi non lo so ragazzi, ditemi un po' voi cosa volete che faccia io ok? ditemi voi se devo continuare a fare gli stessi video o me ne frego altamente e, e le viso non ne avrò io sto pensando che me ne frego altamente però poi le piso non mi arrivano quindi non so co cosa devo fare comunque siete pregati di scriverlo qua sotto i commenti vi raccomando ok ciao a presto un bacio ah, e buona domenica a tutte ciao Statevi bene mettete like commento Y mi recomiendo, comentate su ¿so serio. Escribete y metete la campanella. ¡Chao!